Su, eh, social, su Instagram, ma questo calendario è il primo calendario che noi dedichiamo totalmente al mondo web, al mondo digitale è infatti il nostro primo social calendar, il, il cui nome è Opera Viva, quindi la tredicesima eh, 2013 è l'edizione nuova ed è stata pensata insieme alla collaborazione dell'agenzia Armando Teste, qui con me ci sono Michele Mariani e Marco Faccio e insieme abbiamo, abbiamo selezionato questo artista che è Marco Brambilla, un grande artista internazionale italo-canadese è famoso per le sue video installazioni la video art ed è proprio un progetto dedicato al video quello che racconterà il prossimo anno del, del nostro calendario ed è opera viva perché vivrà proprio grazie anche al contributo degli utenti che invieranno attraverso appunto, Instagram che è il nostro partner ideale ma anche altri siti di community eh, immagini e video proprio per poter partecipare a questa grande opera collettiva condividere anche a livello partecipativo quindi eh, chiediamo appunto gli esperti del, dello studio Armando Testa come e quali sono i dati eh, di, questo, di questa impresa di questo progetto Ma, allora i dati ovviamente sono dati in questo momento molto piccoli perché il progetto nasce in questo istante in pratica cioè non di meno, già sabato abbiamo avuto un incontro con gli Instagram, li abbiamo ingaggiati in questa operazione che amiamo tantissimo e ad oggi abbiamo superato le 3200 foto. Quindi la partecipazione attiva è enorme, siamo entusiasti al momento. Ok, quindi un progetto che continua. Magari qual è l'obiettivo che vi, vi ponete, se c'è un dato? L'obiettivo di questo progetto è molto ambizioso perché da una parte è quello di confermare assolutamente il progetto artistico, dall'altra parte aprirlo al contributo delle persone. I primi segnali sono molto incoraggianti, la partecipazione è immediata, sta crescendo e quindi pensiamo di allargare questi contributi, questa partecipazione per un periodo lungo di tempo e quindi raccogliere il più possibile materiale creativo da parte della gente. Allora buona social media IR no? col, col calendario, grazie. Grazie mille.